E Luca Rodino ci racconterà qualcosa in più su come, su come essere etico-sostenibili uh, senza troppe risorse, direi, mm? sì. e, ispirato da un talk a Workham Netherlands eh, di un ragazzo il cui nome non oso pronunciare per non pronunciarlo correttamente. Ma, no, no tutti quanti giovanotto perché è stato poi il fondatore di Ioast. ios seo e poi adesso vedremo perché abbiamo ho lasciato anche il link al suo talk che non dovrei dirlo visto che è comunque un'altra azienda però secondo me è un, è un talk veramente ispirazionale che consiglio a tutti di vedere che è la, la grande magia poi dei un po' in giro per il mondo è vero grazie luca ti ascoltiamo con interesse grazie allora, intanto benvenuti, eh, siamo gli ultimi sopravvissuti di questa giornata che è come al solito interessante ma stancante un po' e cerco di mantenere un po' l'allegria nel, nel parlato in modo che non, non ci addormentiamo. Parliamo di un tema super super inflazionato che è le, eh, la sostenibilità il business etico sostenibile. E perché parliamo di questo tema, anche se si parla tutti i giorni, tutti gli anni, da ormai almeno dieci anni di questo tema qua? Perché quando è stata presentata l'application, la, diciamo i temi di cui parlare questo WordCamp, mi è saltata in mente, mi si è accesa una lampadina, che è stato proprio un, un talk che io ho seguito l'anno scorso a WordCamp Netherlands, tra l'altro WordCamp fighissimo, eh, organizzato dagli amici olandesi, nella quale si andava a parlare proprio di, etico, di, di business etico-sostenibile, e di siti e come tenere i propri siti in modo che siano il più green possibili. Cosa? Qua? Ok. Ah, devo stare in mezzo. Ok, devo stare in mezzo. <ride> eh, io parlo tanto e, e cammino tanto. E Vabbè, sono già stato presentato, io sono Luca Rodino e sono il responsabile dei servizi italiani di SiteGround, che è uno Steam Provider. Allora, partendo con una, un sorriso, Uh, come dicevo è un tema super inflazionato, ad oggi tutte le aziende, qualsiasi, se andate a prendere l'acqua, se andate su internet, su qualsiasi sito, tutti dicono di essere green, un po' come quando andate su LinkedIn e tutti dicono di essere CEO, anche se non hanno un consiglio di amministrazione dietro e non hanno qualcuno che li ha effettivamente eletti come amministratori delegati, allo stesso tempo tutti dicono di essere green perché? Perché magari hanno piantato degli alberi, perché magari hanno fatto qualche attività che per l'amor di Dio, Invito tutti a fare, ma non li rende realmente sostenibili. Cosa succede negli anni? Cosa sta succedendo sempre di più degli anni? Che le persone, tutti noi come consumatori ci siamo un po' abituati a sentirci sempre dire che è tutto green, che dobbiamo essere green, alla fine non lo facciamo realmente noi, non lo fanno realmente loro, e non ci rendiamo conto di quanto in realtà la sostenibilità e l'essere green non solo è importante, ma è semplice per noi che viviamo in un mondo che è internet, e che siamo parte di questo mondo, di questa nazione, e creiamo siti web. Quindi quello che voglio fare, partendo da una definizione di business, adesso andremo un po' più nel dettaglio, in quelli che sono... Uh, le esigenze dei consumatori anche spiegare come è possibile per chi ha un sito web anche vetrina semplicissimo o per chi ha magari una piccola attività essere sostenibile trasformare il proprio sito in green in pochissime azioni nessun investimento tranne il proprio tempo e uh, come mai questo è importante allora partiamo velocissimamente su due definizioni la prima è quella di business che ho semplificato il più, il più possibile quando pensiamo a cosa vuol dire fare business, pensiamo a questo. Io genero valore, nella letteratura, genero valore per me stesso monetariamente, per dare un valore a qualcuno. E questa definizione... Io ho scritto tantissimo nelle slide, e vado veloce, se poi ve le lasciamo se volete andare a vedere. Eh, e si discosta da quella che è la definizione in letteratura da business sostenibile e business etico. La mia domanda che voglio fare a voi è quanto possiamo permetterci ad oggi di fare una differenziazione fra la definizione di business e la, bus la definizione di essere sostenibili etici? Per me non la dobbiamo fare. Deve essere il vostro mantra come sviluppatori di siti, come appartenenti al mondo del web. Fare una totale... Di uh, ci deve essere un'unicità tra queste definizioni. Perché adesso vedremo cosa vogliono i consumatori e cosa possiamo fare? Perché non è vero che oggi io devo creare, diciamo devo creare valore per me stesso e dare valore a qualcun altro, perché quel qualcun altro, oggi, quando acquista un servizio, quando acquista un prodotto, quando legge semplicemente un blog, vuole che il beneficio che lui trae debba essere anche un beneficio della comunità globale e fa in modo che quindi la, la definizione di business si allarghi ad oggi. Poi ci sono tutte delle ricerche, tutte delle analisi, eh, di cui non abbiamo tempo adesso di indagare, ma che fanno sì che le grandi aziende, per la quale anch'io lavoro, si stanno impegnando per cambiare tutti i loro paradigmi eh, di business in modo tale che siano sempre più sostenibili. Ora, perché è importante essere sostenibili? Prima di andare a vedere come farlo. Perché questi, questa è una ricerca fatta a fine 2022 in Italia. I dati dell'estero sono addirittura peggiori, nel senso che noi in Italia performiamo benissimo su questo, siamo veramente improntati sulla sostenibilità e vi dicono perché dovreste avere un sito web green, perché dovreste avere un'attività green, Uh, oltre a vedere come farlo perché vediamo il 93% e il 90% che vuol dire che praticamente tutte le persone in Italia dati di 4 mesi fa ci dicono questo dicono che preferiscono avere de comprare o utilizzare servizi che sono ovviamente green e sostenibili uh, soprattutto sarebbero disposti a pagare di più ma il dato sul su quale mi voglio concentrare è in realtà quello che sembra un po' più sfigatino qua, e, uh, 56 rispetto a 93-90 non è niente di che Dobbiamo pensare a una cosa, a due cose. Uno, il 56% in realtà ci indica che più della metà delle persone che sono sul web, che comunque sono consumatori, vanno a ricercare specificatamente prodotti, servizi, contenuti sul green. Vuol dire che c'è un'affermazione e una ricerca delle keyword che parlano di sostenibilità nei servizi e dei prodotti che è in quella direzione e nella quale noi dobbiamo puntare nello sviluppo, nella struttura, nella costruzione dei nostri siti e nei contenuti. In più, io non so chiunque di noi avrà figli, nipoti e quant'altro, io ho tre nipoti la più grande ha nove anni quest'anno vi assicuro che questi dati non possono far altro che crescere quel 56% non ci metterà tanti anni ad arrivare al 100% perché io vedo che mia nipote a nove anni, ha una sensibilità sulla sostenibilità e sul green che è dieci volte quella che avevo io ovviamente a nove anni ma è dieci volte quella che ho io adesso pur essendo uno molto sensibile al tema e quindi bisogna tener conto di quella che è l'intenzione e l'interesse dei consumatori, quindi chiudendo questa parte di diciamo, introduzione, eh, si sta, sta cambiando proprio, sta mutando proprio l'interesse delle persone rispetto a queste tematiche e dobbiamo cercare di far sì che ci sia una percezione di quello che noi offriamo sia qualcosa che dà beneficio non solo all'utente finale ma anche alla comunità. Ok, ora come fare? Vediamo adesso dei sistemi rapidi e veloci per capire se io ho, un, io ho un sito web, perché è bello parlare di sostenibilità, è bello parlare di essere green, come hanno detto tutti, lo dicono tutti, è bello, ok, tu, sei una, tu fai parte di una grande azienda e quindi è anche facile, avete gli investimenti da, che possono essere apportati. Occhio però che essere green in realtà con un sito web è facilissimo, è alla portata di tutti. Ci sono delle, diciamo, due tematiche di cui parlare adesso vedremo come affrontarle. Io le ho divise in questo modo essere green vuol dire essere green con un sito web con una presenza online in forma e contenuto una è legata all'altra se io strutturo il mio sito in modo che sia sostenibile green posso da esso tirar fuori dei contenuti che fanno sì che vado a rintracciare quel 56% di persone che vanno a ricercare quelle keyword questo vuol dire che non solo è utile per me avere un sito web non solo è utile per la, per, diciamo, per la ricercabilità dei miei contenuti e dei miei prodotti ma poi e questa è più una sensibilità vostra etica eventualmente fa, fa bene alla comunità fa bene al pianeta perché è quello il trend verso il quale ci dobbiamo muovere partiamo da una cosa semplicissima da fare non so se voi l'avete mai fatto se, se non l'avete mai fatto provate è un gioco però molto interessante esistono sul web un'infinità di eh, cosiddetti website carbon calculators ne ho messo uno qua a caso che è uno dei più famosi a me piace per il gioco dei che ti fa vedere, ossia degli alberi, dei lottatori di sumo, piuttosto che tazzine di caffè. I website Carbon Calculator fanno una cosa semplicissima. Inserite un URL e loro vi dicono quante emissioni di carbonio il vostro sito sta producendo. Io qua ho messo l'URL di SiteGround per fare un test e mi dice che di l'URL eh, per il sito di SiteGround, per le visite che noi generiamo, ci vuole un albero nel mondo che... Tutti i giorni, tutto il giorno, ogni secondo, assorbe CO2 per far sì che venga diciamo, assorbita la, la CO2 che il nostro sito produce. Può sembrare tanto, perché è un albero, vuol dire che è dedicato solo al nostro sito, in realtà è pochissimo perché il bello dei website Carbon ti fa vedere qual è la media dei siti eh, globali e tenete conto che comunque il nostro sito di Saigon è un sito che ha centinaia di migliaia di visite, quindi... In realtà ha un'ottimizzazione che mi pare rientri nel, tra, i, tra i migliori, tra i 5% uh, a livello globale. Ma vi assicuro che se voi andate a inserire l'URL di un vostro cliente, o il vostro URL, all'interno di un carbon calculator, probabilmente anche se hanno solo 200 visite al mese, quegli alberi non, è, non saranno un albero, ma potrebbero essere 10. Ah, ah c'è qualcosa da fare in questo, in questo ambito. Quindi che cosa fare? Non so se ho giusto. Ah, sì. Eh, quindi che cosa fare? Allora ci sono delle azioni molto semplici e delle azioni un po' più complicate, qua non abbiamo tempo di andare nei tecnicismi e nei dettagli, ma tenete conto di una cosa, allora prima azione, calcoliamo quella che è l'emissione di carbonio del nostro sito o dei, nostri, eh, o dei nostri clienti, seconda azione, anche questa che è una delle azioni che principalmente viene suggerita dai Carbon Calculator, uno dice grazie, però è la realtà, Ottimizzare il sito il più possibile in termini di velocità, perché il ragionamento che viene fatto in ottica di sostenibilità dei calculator, ed è giusto, è più il mio sito è veloce, meno energia viene richiesta per essere dimostrato all'utente, meno emissione di carbonio viene generata. Allo stesso tempo, l'altra azione che sempre viene eh, suggerita come prima azione da fare, ancora prima poi di metterci mano al sito, è ovviamente appoggiare il proprio, il proprio sito su un'infrastruttura che sia green che sia certificata green quindi andate a vedere quelle che sono le infrastrutture che sono certificate per, essere, per ave, non avere emissioni perché sfruttano energie rinnovabili o per, essere, per bilanciare le, eh, le emissioni tramite i famosi token del carbonio esempio su tutti perché lo uso, perché lo conosco come SideGround è Google Cloud Platform Google ha dichiarato nel ha no, iniziato nel 2007 a bilanciare al 100% l'energia prodotta con fonti di energia rinnovabile e ha dichiarato Google che nel 2030 eh, non utilizzerà più alcuna energia se non prodotta da energie rinnovabili. Quindi questa è una certificazione che loro hanno ovviamente e appoggiare un, un sito su delle infrastrutture che sono green ovviamente è il primo passo da fare. Ottimizzazione poi della velocità, come dicevo, del de, de, de, de, de, de, de, de, sito. Ora, entriamo più nel dettaglio di quelle che sono delle cose alle quali tu, che tutti conosciamo, ma che magari, giustamente, non, a, alle quali non pensiamo. Ora, il nostro sito, 18, è quello che mi manca o quello che ho fatto? <ride> è ah, ok, perfetto. <ride> allora, eh, scusate, ma non so mai i tempi. Tenete conto che Chiunque di noi ha un sito web, immagino più o meno, ogni sito web, questo è un errore che faccio io, che facciamo tutti probabilmente, nel momento in cui ci lavoriamo sopra, eh, faccio l'esempio più banale, creiamo un articolo in un blog, in quell'articolo di blog noi eh, mettiamo i tag, i tag sono la cosa che uccide dal punto di vista delle emissioni di carbonio. Perché? Perché io, noi abbiamo fatto un'analisi all'interno dell'azienda e guardavamo eh, le, le, i, i blog post che producevamo. Abbiamo scoperto che avevamo praticamente ta più tag dei blog post che avevamo creato. E per ogni tag che creavamo, WordPress genera un URL che viene eh, praticamente sc eh, scansionato dai bot. Ora, la situazione di Internet è questa. Internet ha un miliardo e trecento milioni di siti attivi in questo momento. Se internet fosse una nazione, del quale noi facciamo parte, perché noi tutti siamo utenti e noi tutti siamo sostanzialmente dei cittadini di internet, se internet fosse una nazione, sarebbe la terza nazione più inquinante al mondo dopo la Cina e l'America. Abbiamo una grande differenza tra queste nazioni. Noi possiamo fare qualcosa di concreto che può avere degli effetti immediati rispetto alle riduzioni di emissioni di carbonio del nostro paese internet. Ossia... Parlavo di tag, dei, dei, dei, blog, dei blog post. Per ogni tag viene generato un URL. Ogni URL viene scansionato da un bot. Non solo. Esistono bot crawler che provengono da un'infinità di tool che possono essere tool SEO, utili sicuramente. Eh, possono essere dei motori di ricerca, utili sicuramente. Ma vi pongo una questione. Pensate che per ogni blog post... Oltre al tag abbiamo la categoria, abbiamo gli autori, Quanti? poi magari noi abbiamo mille autori in SiteGround, metà dei quali magari non lavorano più per noi, non hanno mai scritto niente, eccetera. Questi generano altri urla eh, che vengono scansionati, i feed RSS, eccetera. Pensate a questo, io ho un blog, un, sito, un piccolo sito, eh, con un blog, parlo di artigianato a Teramo, ne parlo solo in italiano. È un blog, eh, è un esempio, non lo faccio veramente, <ride> eh, è un blog che eh, ovviamente attira un bacino d'utenza che è in termo e dintorni, o comunque solo nel mercato italiano, perché parlo in italiano. Ma che senso ha, a parte il fatto di avere tanti tag eh, che mi creano vari url, ma che senso ha che il mio sito venga scansionato da, per esempio, Yandex o Baidu? Nessuno, perché quel... Quelle scansioni lì non mi servono, nessun utente avrà necessità di far sì che il mio sito, che è in italiano, venga posizionato su quei motori. Pensate quante situazioni di questo tipo esistono al mondo in questo momento e quanti siti di quel tipo hanno allo stesso tempo diversi articoli, con diversi tag, eh, all'interno di categorie differenti e tutti questi URL vengono in ogni secondo scansionati da tutti questi sistemi. Questo genera un'emissione di carbonio devastante. Ma dove sta la buona notizia? Che a differenza dei grandi paesi come Cina, America, come l'Italia, noi non dobbiamo preoccuparci di fare delle azioni che da qui al 2030, rimuovere le macchine, piuttosto che, che sono cose che richiedono investimenti, tempo, eccetera. Noi possiamo diffondere, che è un po' il senso di questo talk, diffondere quella che è una conoscenza, una sapienza, diffondere queste cose qua, far sapere alle persone, a voi per primi, e a tutta la comunità WordPress che, fa pa che rappresenta sostanzialmente il 50% di questo grande paese che è internet, che noi possiamo, diffondendo questa conoscenza in tutta la comunità, attuare un cambiamento, fare un cambiamento, voi potete essere veramente il cambiamento, non è come quelle frasi dette all'interno dei paesi, voi siete il cambiamento, no? No, no, ma noi lo siamo davvero, nel senso che noi tutti stiamo facendo questi errori senza saperlo, non è che siamo cattivi, non lo sappiamo, non ci pensiamo. E in realtà una piccola azione di ognuno di noi, se riusciamo a diffondere questa cultura, avrà un impatto iperdevastante in positivo rispetto alle emissioni di carbonio che noi in questo momento stiamo producendo. Allo stesso modo... Questa cosa qua uh, avviene per una serie di altri file, come sapete benissimo, è una serie di altri contenuti eh, eh, che abbiamo all'interno dei nostri siti, che sono totalmente inutili, che rientrano poi nelle ottimizzazioni di performance, che come dicevo prima, nell'equazione semplice, sito più veloce, meno CO2. Ora, facciona di Yoast. Qua potremmo parlarne delle ore, io vi rimando uh, WordPress TV a guardare il suo talk, io perché ho iniziato, di, di, come dicevo prima, ho voluto fare questo talk e poi vediamo anche le prossime slide, sì, ci siamo dentro, eh, perché l'anno scorso sono andato a, in Olanda a vedere WorkCamp uh, Netherlands e Yoast ha fatto un talk, Yoast che è il fondatore di Yoast, ha fatto un talk proprio su questo tema e faceva vedere, proprio quello che dicevo prima, come per esempio suo cognato, mi pare, eh, avesse un sito che generava se non sbaglio, 300, 300 visite, aveva 300, ah, l'ho scritto lì, scusatemi, 160 view al mese, e generava 950 volte più hit di quelle attese, faceva vedere proprio i calcoli che aveva fatto, vi assicuro che se andate a casa, il mio consiglio è questo, è un po' di, come diceva Jost: andate e parlatene, ed è quello che sto facendo io oggi, perché ho preso a cuore veramente questa cosa, e ce l'abbiamo a cuore noi come Cygron, come, come azienda, Andate a vedere quelli che sono le hit che vengono generate da ogni vostro sito, di ogni vostro cliente, e andate a vedere di tutte queste azioni cosa potete effettivamente fare, perché potreste avere veramente un grosso impatto a tendere sull'universo, mondo, diciamo, di internet. Fatto questo, okay? Fatto questo, tenete conto che, come dicevo all'inizio, il cambiamento di struttura, permette anche un cambiamento e un, un investimento in contenuto. L investimento in contenuto vuol dire che io sono una di quelle persone che dice se tu fai beneficenza dillo, non devi dirlo perché, sì, la slide magari non c'entra niente, lasciamola qua che dopo andiamo avanti. Eh, non, io non dico di parlare dell della, della beneficenza che fai per renderti bello agli occhi degli altri, ma perché è utile far sapere, se tu hai un potere comunicativo, se hai qualcuno che ti ascolta, è giusto far sapere che tu stai facendo un'azione perché puoi avere un'influenza positiva. Qua è uguale, se tu hai una struttura, se tu costruisci il lavoro sulla struttura, la forma del tuo sito e quella dei tuoi clienti, in modo tale che sia green, parlane con tutti, fallo sapere, crea un contenuto che faccia capire che effettivamente tu sei green non perché hai piantato due alberi, ma perché hai fatto qualcosa di concreto, perché tu tutti i giorni lavori e operi in modo tale da avere un impatto inferiore sul mondo rispetto alle emissioni di carbonio che gli altri invece generano. E quindi puoi effettivamente definirti green. Se hai un'attività, ora, fin qua abbiamo parlato di chi ha un sito web. Ora, se è un'attività diventa più complicato, ma gli investimenti in realtà, beh, dipende, quando si parla di attività si parla di tutto e di niente, nel senso un'attività può essere fare scarpe come può essere creare siti web, rimaniamo nell'ambito del digital perché comunque noi della, della community lavoriamo con i siti web. Se hai un'attività, devi sempre pensare che tutto quello che abbiamo detto fino adesso vale anche per te, perché è un'attività, è un'esposizione un web, quindi se non sei green te con il tuo sito, è inutile che vai uh, a dire di essere green o a cercare di spingere sull'essere green, devi esserlo prima di te. Quindi tutto quello che abbiamo detto prima andrebbe percorso e fatto. E poi ci sono tutta una serie di azioni che avendo un'attività per far sì che siano green, eh, devono essere seguite in modo strategico. Poi, andare da Trination e piantare tutti gli alberi che vuoi. Ma è un'azione singola, è un'azione che ti permette di creare contenuto, di essere green in questo momento, ma non di esserlo a tendere. Quindi ci sono tre elementi che io ho individuato sul quale le aziende con le quali parlo, che sono effettivamente green, operano. Che sono produzione e approvvigionamento d'offerta. Nell'esempio dei siti web, che è la più semplice, se qualcuno di voi sviluppa siti web, ha siti web per i clienti, cosa significa? Significa che mi approvvigiono, come dicevo prima, da un'infrastruttura che sia green che permetta a me di vendere, siti io vendo siti web, nel senso faccio siti web per le persone, ma occhio, come mi differenzio anche dalla concorrenza, io fa, non faccio un sito che sia performante, che sia ottimizzato per l'asseo e quanto volete, ma posso anche vendere qualcosa che sia realmente green. Se io mi approvvigiono da un'infrastruttura green, lavoro sull'ottimizzazione della velocità del mio sito, fa, eh, lavoro per ottimizzare tutta quella che è la questione eh, bot, per esempio, che dicevamo prima, io sto veramente offrendo, e lo posso certificare, lo posso scrivere, e comunicare ai 420, che io sto offrendo ai miei clienti qualcosa qualcosa di veramente green. Quindi io ti faccio un sito che è green, che è sostenibile, che va a rintracciare quella che è la domanda degli utenti che abbiamo visto prima, del 90, 56 e 93%. Quindi approvvigionamento da infrastruttura, produzione di prodotti green sostenibili, come in questo caso i siti, e un'offerta che si dipani anche su altre servizi terzi che il più possibile debbano seguire la sostenibilità perché io posso anche eh, per esempio eh, posso anche creare sit un sito web green e quant'altro ma se poi i siti i servizi affini che offro, qualunque essi siano eh, sono totalmente in contrasto con la mia ideologia primaria c'è qualcosa che non va la gente se ne accorge, le persone non sono stupide ed è proprio il fatto che noi parliamo di sostenibilità di 10-15 anni ormai in modo in modo diciamo, continuo che le persone non sono più stupide e si rendono conto se tu le stai cercando di fregare quindi quando si parla di, di attività è importante seguire que tutti quei processi appena detti con uno sforzo in più, infine e solo in questo momento è importante ed è giusto impegnarsi in azioni concrete come azienda a questo, in questo momento quando tu puoi realmente dire io ho una struttura una forma online green io uh, distribuisco prodotti green, allora solo in quel momento, a mio modo di vedere, puoi realmente fare di più, se vuoi farlo, e sono le azioni di sostenibilità come il uh, andare alla trination e piantare degli alberi, come eh, raccogliere la spazzatura, come tante azioni che possono essere etico e sostenibili, ma perché fanno parte di tutta una cultura e una strategia che voi dovete diffondere e che io invito voi a comunicare, intanto perché vi aiuta a livello di ricercabilità sul web, ma poi perché realmente trasmette una cultura, è una cultura che va trasmessa all'interno della community, soprattutto eh, di WordPress, perché facciamo parte del 50% di, del web. Quindi, un po' il tema, come dicevo, non abbiamo tanto tempo, non possiamo andare a indagare, eh, nello specifico in questo talk, come anche quello di, che vi consiglio di andare a vedere di Yoast, non si va a vedere nello specifico ogni azione, ma già lì, almeno fa vedere come bloccare i bot, per esempio, è un po' più tecnico, ma il punto è questo, come dicevo prima, noi siamo il 50%, il 45 credo che sia Wordpress, 42-45, noi siamo il 50%, facciamo parte del 50% della popolazione del, del web, e il web è il terzo uh, produttore di CO2 più grande al mondo, noi siamo realmente la differenza, al di là delle marchette, essere etico sostenibile è utile, è utile per il vostro business, è utile per la vostra visibilità, è utile per voi che siete cittadini del mondo, quindi lo sappiamo tutti, è la manfrina solita che ci, che, che ci diciamo e che ci dicono, ma è vero in questo caso voi più di tutti, voi più delle persone che stanno là fuori potete veramente attuare un cambiamento, questo è importante, perché questo noi non lo pensiamo, noi pensiamo di, essere, di avere un sito web, di non contare nulla, noi contiamo tantissimo, contiamo per il 50% di quella popolazione e possiamo attuare queste azioni presto, pensate se ognuno di voi a macchia, macchia d'olio cominciasse a diffondere alcune di queste idee, il fatto di poter andare a intervenire sul proprio sito per renderlo green, nel giro di 3, 4, 5 anni questa diffusione all'interno della community globale, come è stata per me tra Olanda e Italia, questo che cambiamento può, può, può portare? È importantissimo e quindi questo ci permetterà veramente, veramente di trasformare Internet di oggi in un futuro migliore per tutti. E da questo non si scappa. Quindi. Adesso... Grazie. Mm? Sì. Bene, grazie Luca. Avete domande, riflessioni, condivisioni? Ok. Oh, scusami. Niente. Non potevo non fare una domanda. No, allora, prima un'affermazione poi una domanda. Uh, Yandex comunque è disponibile anche in Italia, eh. non so se, sì, se lo... Ah ok, uh, ottima domanda. No, e poi, fatto bene. No, no, la domanda è un'altra in realtà. Eh. La domanda era più che altro, tu prima dicevi per ridurre i tag, i, cioè ridurre i link dei tag. Non sono sicuro sì. di capire bene cosa intendevi, grazie. Ah, tanto si sente? Sì. Eh, ottima domanda su Yandex, io non ho, non ho detto una cosa effettivamente importante, nel senso che se tu vai a vedere il tuo sito, eh, tu ovviamente negli, negli analytics, quando fai, soprattutto per chi ha, magari per, per chi produce, per chi sviluppa siti per i, per i propri clienti, e fa un'analisi di quelli che sono eh, i canali dal quale deriva poi l'utenza, ti renderai conto quali che sono i canali che sono interessanti o meno per... Questo vale non solo per Yandex, vale per qualsiasi cosa. Eh. Ti rendi conto di quali che sono i canali che sono interessanti per la visibilità del tuo sito? Qual è l'utenza di Yandex in Italia? Quali sono gli utenti che effettivamente deri, arrivano sul tuo sito provenendo da quel canale? È rilevante? È, se, è sempre quello il discorso. Tu pensa che per una tua preoccupazione che probabilmente un utente in più... Al mese arrivi sul tuo sito, moltiplicato per i milioni o miliardi di siti che ci sono al mondo, quanto in realtà tutti quanti stiamo inquinando, stiamo generando molta più CO2 inutilmente, con la speranza che forse qualcuno mi vedrà in quel determinato canale. I dati mi dicono che nessuno arriva da quel canale, me ne devo veramente preoccupare. Non sei obbligato a farlo, eh? qua non c'è nessun obbligo, assolutamente. No, cioè non so come dire, io non sto dicendo devi farlo, corri a casa altrimenti sei una brutta persona, non sto dicendo questo, però sto dicendo che ci sono delle accortezze alle quali dobbiamo, ci sono delle evidenze e rispetto a queste evidenze dobbiamo avere delle accortezze, poi puoi decidere te in autonomia se averle o no queste accortezze, però col pensiero che il tuo piccolo contributo moltiplicato per il contributo di tutti possa aiutare è la stessa cosa che avviene non so, come, co, come per la raccolta differenziata e, e quant'altro. Nel senso, se, se lo fai per riuscire ad aiutare il tuo, il, il tuo stato, tu devi considerare che internet è un, è un tuo stato, tu devi considerare che è come l'Italia. E quindi cercare di aiutarlo il più possibile. È un po' forse, lasciami passare il termine, egoismo. Continuare a perseguire il fatto di, di avere forse quell'utente in più da Yandex. Ma Yandex era un esempio, era un esempio per dire eh, è un sistema poco usato, ecco. E come Baidu, e, e quindi se non c'è interesse, boh, sì, se vuoi tenerlo, tienilo. Però. Eh. Seconda domanda. Ah, scusami, scusami. Eh, sui tag eh, intendevi dire: ah no, eh, per ogni, per ogni oh, intendevo questo quando noi abbiamo fatto la ricerca interna alla nostra azienda, eh, siamo stati cazziati Siamo stati e abbiamo detto: ma cacchio, ma mettete un sacco di tag eh, per, um, su, sugli articoli del blog che non servono a nulla cioè mettevamo tag inutili, è vero, io per primo e eh, parlando con uh, diciamo, gli, gli esperti interni del, dell'azienda ci fanno, guarda che però WordPress per ogni tag che tu aggiungi lui genera un URL ok? ed, ed è questo è l'URL che ti dicevo che in realtà viene crollato dai bot presenti uh, sul web questo moltiplicato per ogni tag che tu crei ok? per ogni articolo, comunque dipende quanti tag hai moltiplicato poi per tutti i siti che esistono al mondo, contemporaneamente con tutti i crawling che vengono fatti ogni secondo, genera, richiede energia. Tu devi pensare che ogni azione richiede energia e ogni richiesta di energia emette, consuma, cioè, eme, consuma energia e emette CO2. E quindi è sempre una questione di pensare a quella che è la singolazione moltiplicata per quel miliardo e mezzo di siti che poi se ogni sito avesse, dico a caso, già solo due tag e ce ne hanno di più, quel miliardo e mezzo già diventerebbe due miliardi e sei. è tutto talmente esponenziale che ci, ci dobbiamo chiedere se effettivamente ne valga la pena. La, come avete risolto eh, la, la, dal, punto di vista, dal punto di vista tecnico? Io non voglio darti una, una, un esempio sbagliato, cioè non voglio darti un suggerimento sbagliato perché rischierei. Perché sai che non sono un tecnico. Possiamo no. dire una soluzione più generale: di tenere solo quelli necessari e ah, sufficienti no, punto per finire la scoperta? Da quel punto di vista, sì, ah, certo. Hanno noi, eliminato i tag inutili? Noi li abbiamo eliminati, no, noi li abbiamo eliminati tutti. A noi c'è stata proprio fatta richiesta di eliminarli tutti e quindi basta ma anche quelli pre precedentemente creati, eh? Cioè, non è una questione di non utilizzarli più, li abbiamo eliminati tutti. Ok. Poi questa è una possibile soluzione, ce ne sono altre certo, intermedie, certo, quello certo, che ci portiamo a casa è sì, sì, con sì, consapevolezza. Sì, sì, assolutamente. Ma è sempre quello il punto. Scusate, ho cercato di chiudere perché c'erano altre domande. Ah, dai, dai. No, poi un altro discorso interessante è che comunque ne guadagna il sito, nel senso che anche a livello di SEO e di indicizzazione, come poi spiegava anche stamattina l'intervento del ragazzo di Yoast, appunto, se elimini gli URL che non sono necessari, chiaramente i crolli di Google visitano quelli necessari e, e ne hai un guadagno. E anche a livello di tag molte volte cannibalizzano con le categorie bravissimo, o con altre bravissimo. cose, quindi in effetti... No, sì, sì, hanno da, da noi c'è stata poco, la scelta drastica di toglierli, eh, poi bisogna vedere <ride> a livello SEO cosa hanno combinato. No, no, no, no, no, a, no, noi, è, a noi proprio i SEO expert ci hanno detto di toglierli a livello di SEO. Diciamo, sì, sì, sì, quindi... Come dicevo prima c'è proprio una schematizzazione. Secondo me c'è proprio una linea di comando da seguire che è infrastruttura certificata green, ottimizzazione di performance e poi si va a lavorare su tutto quello che abbiamo detto. Ma una è legata all'altra perché è inevitabile: cioè ne beneficiano tutti, non c'è danno. Non danno, esatto, non c'è danno, c'è solo beneficio. Un'altra domanda? Mi ero solo persa qual è la seconda nazione dopo la Cina e prima di Internet. Gli Stati Uniti. <ride> <Okay>. <ride> Bene, grazie Luca. Ci sono altre domande? Sì? Vai, vai. Ah, grazie Luca. Intanto mi hai convinto? convinto. Eh, però sì, sì, ero restio a fare la domanda perché in realtà vado un po' sul tecnico. Eh, sul tecnico C dipende che cosa intendi. Però. Banalmente, ci hai fatto vedere il link di websitecarbon.com. Sì. Eh, per curiosità, questo sito o altri simili a questo danno anche delle indicazioni su come sia migliorabile. la. Vabbè, non è una domanda tecnica. Dai, pensavo che mi chiedessi, <ride> no, no, no. Certamente, allora su. Piccolo, piccola definizione dei Carbon um, Calculator, uh, come dicevo ne esistono tanti, Website Carbon, se non sbaglio perché con loro ci ho parlato, è, è gestito da, um, da Wallgrain, che è un'agenzia inglese, il loro Carbon attuale ma stanno per fare un upgrade, Ok, ve lo dico perché ne ho parlato. Si basa su Google Page Speed. Intanto ti do questa informazione per, fa, per capire okay, quella che è mediamente la, possi la possibile emissione di CO2 che il tuo sito genera. Io l'ho indicato qua perché visivamente, soprattutto se parlate con i clienti, può dare un'idea eh, giocosa, ma comprensibile dell'emissione. Perché quando ti dice guarda che ti servono 12 alberi solo per il tuo sito, il cliente dice, oh cavolo, se invece glielo spieghi magari in altri termini fa un po' più fatica, quindi quello è il, è per, è il motivo per cui l'ho consigliato. Anche noi abbiamo sviluppato un website carbon, eh, un carbon calculator, se per questo, che non si basa su, su Google PageSpeed tra l'altro. L'output la, la, che tu hai quando calcoli, eh, calcoli, fra virgolette, le emissioni, in realtà è molto semplice. È molto semplice perché, come dicevo prima, le soluzioni che loro danno è solo sulla infrastruttura. Quindi, ti vanno a indicare quelle che sono eventualmente delle infrastrutture a livello globale che hanno certificazione eh, green, che quindi sono all'interno per esempio della uh, Green Web Foundation, non so se sapete che cos'è, comunque è un ente certificante del... Ok, perfetto. E eh, ti vanno a suggerire, qua dipende da quali Carbon Calculator, Website Carbon non lo fa, che io ricordi, vado a memoria, ho, ho fatto la ricerca un paio di settimane fa, non, non ti va a dare, eh, a indicare esattamente dove andare a lavorare sul tuo sito, perché non è che fa un'analisi del sito andandoti a individuare quelli che sono gli elementi che faccio un esempio, rallentano il sito, perché ti dice il tuo sito è mediamente più veloce, più lento rispetto alla media, ma non ti, dice, non ti individua la motivazione per cui, e quindi questo output, devo dire, io ho provato 3-4 calcolatori per vedere che non mi dessero dei diversi output, e quindi come, come risultato in realtà sono tutti molto simili, eh, quindi non è che website carbon ti dice guarda che fai schifo e l'altro ti dice oh, complimenti, sono, sono, sono diciamo allineati però non ti, non ti fanno un'analisi del sito tale per cui, quello lo dovresti far fare lo dovresti far fare a, a un tecnico che ti va a individuare quelle che sono le eh, diciamo i, eh, le parti, i contenuti, i servizi qualsiasi cosa uh, eh. tutto. Che sa, se sei se hai, se hai il nostro cliente per esempio ti basterebbe andare in, in chat di assistenza eh, beh, questo lo, faranno, lo fanno tutti i provider e eh, ti vanno a individuare quelle che sono le criticità però no, okay. il carbon non lo fa eh, okay. allora, lo no, fai in no. prima persona direttamente sì, sì, sì. Eh, no, scusa perché non so okay. di cosa ti occupi <ride> Bene, eh, grazie beh. mille Luca, sei super interessante e... magari... Non sono di Teramo, no? Ho l'accento? No. Ah. Ah. Okay. Ah, no, no, no, ho detto Teramo perché la mia collega è vicino a Teramo quindi non lo so, mi è venuto per quello e Noi ci rivediamo qui alle 5:30 sì. sì, esatto, uh, 7-8 minuti uh, per i closing remarks e la chiusura della giornata Grazie per Luca beh.